Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 ragazzi, come molti aspettavano oggi sono uscite eh, due auto ragazzi, ne dovevano uscire qualcuna di più, però la Roxar se la sta tirando, dopo lo sbaglio che ha fatto a tirare fuori tutte le auto, poi le ha tolte, poi le, le sta rimettendo diciamo, e se la sta un pochino tirando, allora c'è questa ra... macchina. Io non ho parole, ragazzi, per 2.515.000 mi sembra eh, la Tirant, Overflow Tirant, è una super. Che secondo me, diciamo allora, come super. Esteticamente non mi dice un cazzo a me, però. raga poi bisogna vedere a voi. Magari vi piace pure. Ci sta, ci può stare che vi piace, però a me come Super non mi dice un cazzo. Per quanto riguarda le prestazioni, forse sarà perché non va molto veloce. Ancora non ho avuto l'occasione di fare il test di guida, quindi mm, vi saprò dire con certezza quando l'avrò paragonata con altri veicoli però per quanto riguarda eh, a tenuta di strada è ottima rimane abbastanza su strada almeno per il mio stile di guida e io non so uno che va piano insomma anche se delle volte inciampi addossi i pali vabbè c'è sta però dipende da da quello che sto facendo insomma se sto cazzeggiando oppure se sto giocando seriamente comunque sia esteticamente ragazzi come avete visto pure nel video che vi avevo fatto vedere due settimane fa o la settimana scorsa mi sembra non è che abbia tutto sto granché come auto anzi ha ben poco c'ha queste diciamo ste modifiche di, di, di carbonio che secondo me sono pure del cattivo gusto è, è un po così come auto poi è, è soggettivo il gusto delle persone è anche da provare come auto l'unica cosa che vi posso consigliare magari giusto per guardarla da vicino e per provarla un attimo andate nel creatore e prendete una gara qualunque e provate questa auto ragazzi io l'ho comprata per per fare il video ma penso che la venderò presto non, non credo di tenerla questa auto poi magari può essere che al al test di velocità mi ricredo ma ci credo poco che mi ricredo perché non la vedo molto veloce e il mio il mio stile tuning è questo ragazzi devo dire che non è un granché come auto non è un granché come stile eh, vedete voi ragazzi se comprarla secondo me non vale la pena comprarla e io il mio consiglio è non compratela perché già c'è la zera che va molto più veloce di questa secondo me però detto questo un saluto a tutti al prossimo video